La donna mangia ris. La donna mangia pan. La donna cucina ris. El om cucina ris. El bel fior. El fior brut. La bella pianta. La pianta bruta. In della città. In del paese. In della città. In del paese. Chi mangia ris? Cosa mangia Elom? Chi cucina Pan? Cosa cucina Maria?